Perché a Bruxelles i leader dell'Unione Europea e gli altri capi di governo sono così preoccupati per il referendum che si terrà in Italia il 4, il 4 dicembre? Sono preoccupati per due ordini di motivi. Uno, che è, come ha detto il commissario Moscovici, l'Italia ha bisogno di riforme e anche se questa riforma forse non è quella perfetta, non è quella ideale, è comunque giudicato qui un passo avanti verso la eh, semplificazione del funzionamento della macchina statale governativa in italia il secondo motivo è quello che c'è il terrore sacro della instabilità cioè l'italia è un grande paese eh, terzo paese dell'euro eh, ha grandi difficoltà economiche perché questo è indiscutibile e adesso con questo governo è stato, aperto, è stato aperto un dialogo che procede con molte difficoltà, ma sta procedendo e, e diciamo ormai i, le parti si conoscono, il governo italiano conosce i, i brussellesi e a Bruxelles i commissari, il Presidente della Commissione, ormai conoscono bene Renzi in particolare il Ministro Padova verso il quale c'è eh, grande fiducia. La paura che, eh, che possa vincere il al referendum è una paura forte perché la prospettiva è che salti tutto un sistema. Se salti il governo Renzi eh, si apre un nuovo periodo di incertezza, magari lungo, eh, che possa portare a nuove elezioni con una vittoria incerta o addirittura potrebbe portare al governo il Movimento 5 Stelle che è la seconda forza politica del paese in questo momento ma che è vista a Bruxelles come forza populista e non affidabile diciamo. Comunque sia bisognerebbe riaprire un discorso da zero con personalità nuove, con politiche nuove Cosa che indebolirebbe il lavoro fatto fino ad adesso questo è il motivo per cui a Bruxelles si, cerca di, cioè, si spera che vinca il sì al referendum non tanto per i contenuti, non tanto per un affetto verso il governo Renzi quanto per una stabilità di governo e dunque di confronto.